Raga se siamo qua in questo video che sto registrando venerdì alle 15 prima della live che probabilmente ci sarà questa sera è perché voglio fare un video reaction diciamo a questo tizio che mi ha rubato l'account e adesso andiamo appunto a vedere il video. Raga, avete visto anche lì, in alto a sinistra, che è effettivamente il mio account. Io non so questo Gino, che probabilmente sarà uno pseudonimo, come abbia fatto a trovare la mail e la password del mio account. Fatto sta che io spero che questa sera non entri nella live per interrompermi appunto durante la live mentre sto giocando, però... Mi dà fastidio questa cosa, ora continuiamo con il video. Ve lo, non ve lo metto in descrizione perché non voglio dargli notorietà. Però è una cosa deplorevole e non, non può esistere una cosa del genere. E mi, ha, e mi ha anche preso, ha anche usato il mio Leon. Beh, e... Non, non è una cosa da fare, raga. Non dovete farlo. Oltretutto mi ha anche perso 9 coppe. Come se non bastasse. Mi ha rubato l'account e mi ha perso 9 coppe. 8 coppe, scusate, vero. Infatti, ovviamente, me ne sono accorto subito appena entrato. Nel registro mischio avevo la partita, quella lì. Quindi, se volete mostrarmi... Il vostro supporto vi consiglio di iscrivervi al canale perché aprirò presto un contest per fare un video con me. Abbonarvi se volete per essere i primi a giocare con me durante il live streaming. E poi aspettare di arrivare a 10.000 iscritti in cui appunto farò questo contest per regalarvene 10. Detto questo vi auguro buona fortuna per il contest e ci vediamo al prossimo video.